Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti. Nuovo video Baravlog vlog, che che dice, Come state? Allora, niente, ehm, stavo andando a fare l'analisi analisi, ma non ho trovato nessuno per fare le analisi, e quindi, l'analisi analisi del sound, intendo dire, simba. E non ho trovato nessuna quindi sono tornata a casa sono tornata a casa e ho fatto la mia bella colazioncina adesso ho voglia di eh, parlare un po' con voi niente sto facendo colazione ma non bevo in diretta con voi perché non è il caso di bere in diretta con voi eh, mi sto prendendo questo latte qua della Parmalat, vedete? questo non si vedrà mai una mazza ma vabbè e, e sto facendo colazione. Ecco qua la mia bella tazza di latte. Che ovviamente vi ribadisco, non berrò con voi perché so che ho capito che è orribile bere i video su YouTube. Vabbè, ci sono i video mukbang, ma io i video mukbang non li farò più perché ho visto che eh, lo so hanno un sacco di tot di visualizzazione, ma a me i video mukbang. Uh -huh, non mi fanno impazzire, non mi piacciono. cioè mi piacciono, ma fino a un certo punto perché li trovo un po' niti. Insomma, non, non, sì, vabbè, sembra che li sto criticando, e in effetti è quello che è. però, eh, video mukbang o mukbang, come le voglio chiamare voi, mukbang si chiamano, correggetemi se sbaglio un po' sotto i commenti. Ehm, Ah, per se, non sentite musica in sottofondo ci proverò a mettere musica in sottofondo Per non annoiarvi Però, raga, io Lady Thing sono una frana, già lo dico Sono una frana, però voglio tentare lo stesso a fare i video con la musica in sottofondo Perché ho visto che i miei video hanno poco riscontro Se non metto musica in sottofondo, se non faccio video interessanti Non lo so, ragazze. ditemi voi perché Io sinceramente, boh trovo che i miei video siano poco di interesse specialmente oh scusate, stavo per bere non devo farlo trovo eh, poco utile i video che lì ci sono, hanno una musica di sottofondo appunto quindi che dire, niente, spero che a voi questo video vi possa interessare perché eh, ho molto altro da raccontarvi oltre che eh, le, il nulla cosmico come so dire eh, che vuol dire? Che significa nulla così? Che come dire, che non ho nulla da dirvi, però invece in realtà avrei da dirvi. Allora, sono andata a bussare lì alla guardia medica, non vi era nessuno. Ho provato a insistere più volte, appunto, non c'era nessuno, sono tornata a casa. E... Nel frattempo sono passata a prendere il pane e... e niente, quindi. Nel frattempo mi ha fatto una bella storta, se non l'avete, se non ve l'ho detto ve lo dico adesso, ho fatto una bella storta. Sì, mh, mh, non mi sono fatta molto male, però un po' mi fa male, non molto, perché io sono un po' sono tosta, non mi faccio male facilmente. Solo quando si tratta del ginocchietto, se io metto male troppo il piede, allora sì che il ginocchio le risente, ma stavolta non so se chiamarmi una ragazza dalle... Sette vite con i gatti. <ride> no, mi giuro, sarò stupida, sarò cretina, quello che volete voi, non, non lo so, però non lo so, mi sento strana perché ovunque vado, se prendo una mezza caduta non faccio male, oh, vabbè, ora voglio fare gli scongiuri, però veramente guarda. Guardate, eh, non sono riuscita a, a, a cadere male per fortuna, perché potevo andarmi di peggio. Voi direte, perché non cadere male? No, non voglio cadere male per l'amor di Dio, però dai. C'era marciapiede che non ho guardato bene, dove c'era marciapiede non ho guardato bene, e quindi, vabbè, no comment. Stavo cadendo proprio brutalmente. Comunque a parte questo volevo dirvi come mi è andata la settimana. Mi è andata piuttosto bene, eh, ma bene non vuol dire benissimo perché raga che stressante questa settimana, allucinante proprio. Ma Anche la domenica non è andata bene per niente, vabbè. No comment. No, non mi è successo nulla di grave che non ho voglio raccontarvi, vabbè, come suol dire, i panni sporchi si lavano in casa propria perché è la verità. Eh? Voi direte, ah no, adesso è nascosto, hai tirato il sasso e nascondi la mano, non si fa così. Cosa, ci, cosa ti è successo? Raccontici a noi. Non mi va ragazzi, preferisco tenermelo per me perché eh, sinceramente non voglio raccontarvi troppe cose, quindi non mi voglio neanche far preoccupare ma non voglio neanche tenervi troppo sulle spine quindi preferisco stare zitta e chiudere la bocca ogni tanto quindi no non esiste sono lì grave è che sono stanca tutto lì sono troppo stanca non per fare video sono stanca perché ehm, anche facendo le cose di casa mi stanco troppo facilmente e poi tra l'altro troppo ho fatto.. Mh, ho preso appuntamento dall'estetista. Anche lì mi stanca tantissimo perché devo fare la ceretta, devo fare. anche perché la ceretta, ragazze non potete capire voi quanto mi noia. Però devo, devo farla e bisogna farla la ceretta. Perché se no veramente eh, si è sporchi e zozzi non sconfice, vabbè. Si è troppo disordinati. Io non è che ho molti peli, però... Stendiamo un bel pietoso che è meglio Comunque niente ehm, Sì vabbè sulle braccia potete capire che ne ho un bel po' Sì ne ho tantissimi Però non, non, vi, voglio non vi voglio troppo scandalizzare È così Quindi non lo so ragazze boh, non... Questa settimana è andata bene ma non benissimo però perché più faccio più le facc più faccio faccende di casa, le, le faccende domestiche, più vado a fare commissioni, vado a pagare le bollette, che è cosa semplicissima e normalissima, e più eh, mi stanco anche lì. Perché ci si mette anche la voglia di non fare. Io ho tanta voglia di fare, dico sempre nei video, ma in realtà nella mia, nella mia privacy, ovvero nel mio privato, si capisce benissimo e voi scoprirete che non ho tutta questa gran voglia di fare perché è la verità e quindi c'è il lì sempre voi direte ma c'è voglia o non c'è voglia di fare le cose che ci sono da fare sì ne ho voglia ma non tanto quindi va scemando la voglia non... quando voglio aiutare mia nonna poi si... non lo so cioè... non di voler aiutare di, di voler sì, vuole far fare tutti gli altri e non è giusto così, non è bello. E è da idioti, da ipocriti e anche da, da egoisti, perché lo so, io sono fatta così, con le mie patologie che ho è la verità, sono strana, sono stupida, non sono stupida ma in un certo senso sì, perché pretendo troppo e, e voglio troppo. E questo non mi porta a nulla e lo so già voi direte che lo so che sto ragionando bene ma però quando si iniziano i fatti veri quando cominciamo con i fatti veri si salvi chi può a cosa vi riferisco? anche lì non ve lo voglio dire perché i panni sporchi come so dire si lavano in casa proprio non voglio dire troppi fattaci miei Sì, lo so si fa di mezzo che poi si scoprono troppi altarini miei e quindi altare i miei a tenermeli privati che è meglio lasciamo stare di cosa stiamo parlando stiamo parlando delle mie patologie non ve le voglio vedere tutti perché poi mm? youtube mi viene contro quindi la lasciamo perdere come si dice qua in sardegna lasciamo perdere è meglio lasciamo perdere che è meglio perché quando una cosa, quando uno scopre troppo, poi il troppo storpia e alla fine nessuno ti, ti si caga più. Come si può dire, nessuno scusate la parola, c'è la verità. Il francesismo però il troppo a volte non va bene, quindi è meglio evitare. Voi direte, ma perché non ci dici di cosa stai parlando? Ve l'ho appena detto delle mie patologie, se vi dico troppo. Poi qua scoppia una, un pandemonium che non ce n'è per nessuno. Quindi niente ragazze, evitiamo che è meglio. Lo so che vorrete sapere di cosa sto parlando, ma ve per l'ho appena detto, ma che patologie hai? Che, quello, quello non hai. Preferisco non dirvele. Perché non sono un dottore, primis, e tutte le mie patologie che sembrano ricordarsi, ma ne lascerei per metà ve le direi per metà, quindi non sono un dottore, quindi voglio evitare di farmi autodiagnosi che non ho e anche quelle che ho, preferisco non, non rivelarvele perché è, è meglio così ragazzi, non vi voglio dettagliare troppo non vi voglio troppo dettagliare, non voglio troppo far farvi il malumore questo canale di make up, allegria e non vi stupidate vabbè, il make non è una stupidata, sarà una cosa frivola, quello che volete voi, però ci tengo a non avere troppo cioè, ci tengo a non essere troppo noiosa. Già sto noiosa di mio, sia nella vita privata reale che nella vita virtuale. Guardiamoci a parlarvi di, di stupidate, eh, come le mie patologie che non se ne venite a nessuno, non se ne frega nessuno. Non se ne frega. Beh, Ragazzi, eh, io in realtà volevo dirvi che adesso tra poco chiudo, perché mi ho raccontato nulla poco e nulla, quindi le analisi alla fine non le ho fatte, le farò, rimanderò a breve di rifarle, perché le devo fare per forza. Eh, che analisi devo fare? Analisi del sangue ovviamente, e altre cose che devo fare cioè analisi di, delle urine tutte queste cose qua raga inoltre ve le sto a dire tutti facciamo le analisi qua nessuno, nessuno si nessuno sfugge tutte ogni tanto quando bisogna fare bisogna fare le analisi, fare le analisi. aiuto se riesco a parlare mm -hmm. bene ciao like o dislike volete voi e a presto ciao Grazie. Sì.